L'anno liturgico si avvia alla fine e in questa domenica ci viene presentata così in maniera apocalittica quella che dovrebbe essere la fine. Potremmo dire che Gesù ci consegna già il finale, come quando si va a vedere un film. Il finale non lo vorrebbe sapere, no? sembrerebbe questa un'azione ingiusta da parte di Gesù qualche modo descriverci come sarà la fine, con espressioni di taglio apocalittico, peraltro quelle della tradizione, una cosmologia a pezzi, la luna, le stelle, il sole, l'eclissarsi di tutto, soccombere di tutto, in maniera violenta, in maniera ecco così inesorabile. Del resto sappiamo che la fine ci sarà, in qualche modo anche da un punto di vista cosmico è risaputo, no? Direi che anche chi non crede lo ammette, ci sarà una fine, ma qui non si parla essenzialmente di questo, ma piuttosto della fine di un mondo, di un mondo così semplicemente materialistico, l'inizio di un mondo pienamente spirituale, il regno di Cristo che giunge al suo compimento, quindi eh, parliamo della venuta di Gesù, ultima e definitiva, quando verrà a giudicare, lo diciamo anche nel nella professione di fede, io credo che il Signore verrà a giudicare i vivi e i morti, fa parte proprio della nostra cultura, della nostra fede, della nostra spiritualità cristiana, però ecco questo non deve spaventarci, non deve farci venire paura, non deve avere paura, a riguardo la psicopatica la paura, la paura è, è di tutti. Dal latino pavere, battere il terreno, livellarlo come terrore che ha la stessa radice di terra. Paura è la conseguenza di essere calpestati. È la paura di essere calpestati, così si esprimeva Don De Nobello in una omelia del tempo di Avvento. La paura di essere calpestati è quindi la possibilità invece di rialzarsi piuttosto che rimanere per terra. E questo Può accadere se sappiamo cogliere i segni dei tempi, in maniera profetica sappiamo andare oltre i tempi che viviamo e se siamo pronti, se il Signore ci trova pronti, ci trova attenti, ci trova preparati. Certo, questa fine del mondo ci dice che tutto è fragile, che anche noi siamo fragili. Ed è proprio qui il punto di risolutivo, proprio nella, paradossalmente nella fragilità. Quando noi ecco, ci rendiamo conto delle nostre fragilità, è proprio allora che il Signore si rende presente nella nostra vita. Perché? Proprio perché siamo fragili, allora siamo disposti ad agganciarci a qualcuno, a cercare qualcuno che ci aiuti. Nella fragilità, noi cerchiamo di relazionarci agli altri, cerchiamo qualcuno qualcuno alla pari e qualcuno che è più in alto di noi a cui abbandonarci, a cui attaccarci. Questo credo che sia il messaggio di questa domenica, proprio considerare quanto sia importante rimanere pronti e dare significato alla nostra vita, dare un senso nuovo, una lettura nuova a quello che ci accade nella prospettiva di una vita futura eh, piena di gioia e di beatitudine. Buona domenica!